Allora, bisogna fare una piccola precisazione. Vi ho detto prima, perché comunque questo è fondamentale, perché tutto ruota intorno, vi ripeto, a quello che io chiamo vestito giuridico della startup. Il problema può essere risolto o quantomeno fronteggiato in un'ottica diciamo, di contrattazione fra chi ha bisogno di raccogliere del capitale e l'investitore che vuole. A fronte ovviamente come corrispettivo del capitale per finanziare la società, avere un peso in società. Allora, la SRL, con il decreto, l'ultimo decreto di sviluppo, passera bis, ha dato delle aperture maggiori. La SPA, invece, già all'epoca eh, del 2003, quindi della riforma, dava già diciamo, una, un, la possibilità di, di gestire questo problema attraverso quelle che sono categorie specializzazioni. Mi, mi spiego. La SPA. Prima, fino al 2003 SPA eh, era la, la società di capitali disciplinata dal codice civile e presa diciamo, come punto di riferimento, come parametro normativo per le società di capitali. La SRL non esisteva, era considerata come tipo, la, la sorellina un po' cretina de, delle società di capitali, era tutta normativa di rinvio, in sostanza, non aveva una sua autonomia. Adesso è cambiata la situazione, quindi di fronte eventualmente, se a un investitore che vuole aumentare, vuole diciamo arricchire il capitale sociale, quindi entrare e diventare socio di una spa, in fase genetica un professionista potrebbe consigliare ai soci attuali di creare categorie speciali specializzazioni, quindi di lanciare un aumento di capitale, si chiama oneroso, cioè io aumento il capitale sociale da 120 a 200 perché ho bisogno di 80.000 euro. In questo caso i soci presenti sono garantiti dalla, dal nostro codice dell'ordinamento, perché si dice voi soci avete tre fette della torta perché siete in tre, avete deciso di mettere 33, 33, 33 tutti per arrivare a 100, se noi decidiamo di fare un aumento di capitale sociale perché abbiamo bisogno di denaro, prima, dice il codice civile, voi soci dovete avere il tempo, che in genere sono 40 giorni, per decidere di esercitare la cosiddetta opzione, cioè scegliere di prendere voi le azioni di nuova emissione. Però giustamente, come, come dicevamo prima, nella, in, nella situazione della start-up che ha bisogno di finanziamenti, soprattutto nei primi anni, a fronte del fatto che non può distribuire utili per un tot di tempo dalla fase genetica, la cosa da consigliare in questo caso è già in fase genetica, cioè quando si elabora lo statuto, creare o delle categorie di azioni, per esempio, disciplinate diversamente rispetto al diritto di voto, perché nelle SPA è possibile, eventualmente si remunera l'azione, però non si dà il diritto di voto nell'assemblea, ecco che questo potrebbe essere un compromesso, perché l'azione comunque maturerà dei dividendi strada facendo, però… Se proprio i soci iniziali della startup non hanno la possibilità di avere denaro e quindi devono chiederlo eh, all'esterno e devono fare entrare un terzo in società, si può eventualmente giocare in questo modo, fermo restando che spesso le clausole, le clausole di cui si parlava, cosiddette di antidiluizione, sono... Mh, diciamo eh, nell'area dei patti parasociali, nel senso che sono degli accordi che vengono presi fra i soci al di fuori e non compaiono in genere nell'atto costitutivo e nella, nel, nel, nei patti diciamo, sociali della, dello statuto scusate della SPA. Adesso Passerabis ha dato possibilità diverse anche alla SRL, vi dicevo prima, perché la SRL invece a monte poteva, non poteva in un certo, poteva deliberare l'ingresso di terzi, perché l'SRL adesso è qualcosa di un pochino più domestico, cioè si guarda più alle persone che ne fanno parte, è un, un, diciamo, un contratto sociale che riguarda proprio mh, gli individui a base molto ristretta, ed è per quello che l'opzione di cui parlavamo prima in un'azione, l'azione è un titolo di credito, è difficile da capire, è qualcosa di spersonalizzato, cioè eh, io che divento socio di una spa, sinceramente me ne mi disinteresso in un certo senso della gestione, perché la gestione è fatta dall'amministrazione, io ho delle azioni in mano che voglio che mi diano dei frutti, ma non me ne può fregare niente delle vicende gestorie della società se non nella misura in cui si rinfrangono ovviamente nella remunerazione della mia azione. Nella SRL non è così, ed è per quello che bisogna, di, bisogna proprio improntare lo statuto in fase genetica e dire ok, voglio che entrino dei terzi in società, in questo caso, grazie diciamo, a una delle innovazioni del decreto, anche una società che ha un capitale sociale minimo di 10.000 che 9 volte su 10 è scelta la SRL adesso per dar forma ad una start-up e non una SPA perché la SPA ha bisogno di un capitale iniziale di 120.000 euro. La, la SRL, diciamo, prima delle, delle innovazioni più o meno condivisibili, 10.000 Per cui in questo caso ha adesso anche una SRL può in un certo senso creare delle quote simili a quelle delle spalle.